Dopo la maturità scientifica e una laurea in tecnologia della comunicazione, decide di intraprendere la strada della progettazione grafica. Studia inizialmente da autodidatta e successivamente si iscrive all'ILAS di Napoli, frequentando i corsi di grafica pubblicitaria e marketing. Nel 2010 apre Impresa Idea, uno studio dedicato esclusivamente alla progettazione grafica e al web. Dopo i primi anni di lavoro, crea il blog Freelance for Love, dedicato al mondo dei designer freelance e non solo. Successivamente apre il suo canale personale in cui condividi i suoi studi sul branding. Signore e signori, lui è Roberto Iadanza. Buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo diciamo questo è sempre diretto in diretta per chi non lo sapesse una rubrica che ho creato su youtube e che per oggi come prima cavia potrà essere il nostro bell'ospite <ride> io lo presento lui si chiama Roberto Iadanza è un brand designer e niente faccio dire il resto a lui. Sono Roberto Iadanza io mi occupo di, insomma, di graphic design da un bel po' di anni, no? da circa da più di dieci anni in realtà. Mi sto specializzando un pochino negli ultimi tempi in, in branding. Mi sta appassionando perché, insomma, non voglio lavorare soltanto sull'aspetto grafico, ma anche sulla... In realtà mi posso ricollegare anche dall'ultimo video che ho, che ho pubblicato su YouTube. Per te quanto è importante saper ribrandizzare, partiamo da qui, un'identità un così forte come quella dell'Inter? a me tutto sommato il logo di per sé non dispiace quello che secondo me si perde però sono i colori i colori sono, sono fondamentali guarda diciamo che secondo me eh, in questo momento vista, eh, visto quello che è successo con la juve no? del branding della juve stanno tutti un po seguendo quella linea per creare anche non so del merchandising per eh, far diventare il marchio una marca vera e propria no? guarda secondo me eh, l'identità è la parte più importante in assoluto ok senza di quella non vai da nessuna parte non hai un, cioè non hai un'identità quindi come comunichi cioè come ti riconoscono no? Sì. quindi io, io credo che sia proprio eh, la cosa più importante in assoluto quindi partire dall'identità e poi lavorare su tutto il resto, quindi sulla comunicazione, su eh, tutto quello che circonda no? l'identità. Però, come dire, eh, perché mi sono mosso verso, verso il branding? Sì. Ma, ehm, diciamo che ho fatto una scelta ehm, soprattutto dovuta al fatto che eh, il branding mi appassiona proprio come eh, cioè in, in tutte le sue parti, no? quindi sia dal disegno del, del logo, sia tutta la parte strategica ho fatto anche in passato grafica 3D insomma ho fatto tantissime cose però eh, quella che mi piace di più è proprio l'attività di branding qual è il cliente ideale diciamo che preferiresti quando vai a trovare vai a, ad occuparti di branding? allora il cliente ideale è difficilissimo da trovare calcola che eh, tu puoi fare il miglior lavoro del mondo ok? puoi dare tutte le spiegazioni che vuoi cioè ti studi tutta quanta la strategia, ti studi tutti i competitor, puoi veramente, come dire, motivare ogni tua scelta, però il cliente ragionerà sempre con il suo gusto personale, quindi non, non ragiona su se quel progetto funziona o meno, ma su se mi piace o meno. E ultimamente, guarda, mi sta capitando in continuazione, cioè, redesign su redesign perché purtroppo non, non si riesce poi ad entrare nella testa delle persone, no? Tu, per quanto vuoi basarti magari su una strategia, ehm, devi comunque tenere in considerazione anche un po' i gusti del cliente. Quindi è molto importante eh, far compilare un questionario, insomma parlare con il cliente per capire che cosa ha in mente. Quindi da qui la domanda, sì, sì. quanto è importante saper dire no? Questo pure è importantissimo, però secondo me eh, dire no, come dire, um, ci, ci vuole del tempo, no? lo, lo fai, non, magari all'inizio non dici no, perché tipo io quando ho iniziato dicevo sì a tutti. Sì. <ride> perché? Perché volevo lavorare, volevo certo. fare pratica. Sì, no? so, se ne so qualcosa. Eh, sì. Riesci a dire di no quando avvengono sostanzialmente due cose, secondo sì. me. Sì. La prima è quando hai um, tanto lavoro. Okay, B, a un certo punto riesci, cioè non riesci più a gestirlo e ti rendi conto che devi iniziare a fare una scelta okay? però magari questa cosa di non riuscire a gestire il proprio lavoro è anche una questione organizzativa sì. no? eh, l'aspetto invece di dire no per scelta perché non vuoi quel cliente quello secondo me arriva un pochino più avanti nel tempo no? quando sei un professionista che ormai lo fa magari da tanto riesci già a capire quel tipo di cliente se magari è un cliente eh, difficile con cui trattare, insomma, un cliente che ti può chiedere tantissime eh, revisioni, no? lo capisci, cioè, lo capisci parlandoci è vero. da alcune domande, magari che puoi porre. Eh, a quel punto eh, mi, mi è capitato spesso anche ultimamente di dire no. Concordo anche se mi rendo conto che spiegare un tipo di roba, un tipo di preventivo anche parlando a livello monetario Parlando di preventivo sì. ti do un consiglio Vai, che secondo sparo. me funziona e, <ride> Da un po' di tempo a questa parte, okay? quando, quando preparo dei preventivi eh, faccio dei, degli screencast, li registro video Perché? Sì nel senso faccio vedere le slide e tu senti la mia voce, no? il cliente sente la mia voce ah, questa cosa qua ah. mi permette innanzitutto due cose fondamentali okay? la prima è quella di differenziarmi rispetto a un preventivo di qualsiasi altra persona che viene inviato tramite mail in pdf il secondo vantaggio è che il cliente può capire precisamente quello che è nel preventivo no? perché io glielo sto argomentando pagina per pagina sì. Spiegandogli ogni singolo passaggio, non ci avevo mai pensato, devo dire la verità. Guarda, non, non ci pensa nessuno, per questo bisogna farlo. ci sì. volevo fare anche un video, ci farò un video su questa cosa, insomma, per, per raccontarla, per far vedere anche come, come è fatto. No? Un mio preventivo, come, magari, come eh... magari ti fai aiutare un po' da un qualche motion, no? oppure implementi la, le competenze di motion. Ok, ok, è figa come cosa eh? è figa e eh, mi hai dato un buon indizio e io sono eh, qua. Anche qua quando preso presenti un logo, sì. ok? Questa cosa qui l'ho ascoltata la prima volta eh, durante un workshop che ho fatto a Lilas, che è questa scuola, diciamo, di design a Napoli. Sì. E, ho fatto un workshop con Gaetano Grizzanti, eh, che ha scritto il libro Brand Identity okay. che è un libro okay. favoloso, ok? Ho fatto un workshop con lui eh, e lui ha detto che quando, quando, va, quando presenti un logo, ok? deve essere eh, accompagnato da una musica, sì. deve essere magari animato, no? come, se fosse, eh, no? come se stessi presentando un prodotto dell'Apple, no? cioè ci deve essere suspense. Ci deve essere quindi... hype. Sì, sì. Esatto. Eh vabbè, ma i prodotti e... Apple... <ride> e ti dico che sì. ultimamente, quando presento un progetto, a un certo punto eh, faccio, faccio vedere un video, quindi un logo che animato, magari che si compone, no? e quindi ti fa capire anche come funziona, no? come si, si compone, sì. ed è sicuramente più impattante rispetto a mandare sai, sì, WhatsApp sì, sì. oppure eh, ciao, a mandare sì, email, eh, come dire che va a toccare più alla pancia del cliente. No? Eh, ti devo ringraziare per questo. Non è, non è da tutti. Figura, mettile in pratica, ti, ti garantisco che uh, il risultato no, no, ma, sarà completamente diverso. In già, già da quando me l'hai detto, cioè ogni cosa che mi hai detto, effettivamente già sul pensiero è più impattante. Voglio dire, per chi non lo sa, non è che tu crei una grafica là, e là là, schiacci un bottone, come, su, come dicono, schiaccia il bottone e non voglio continuare perché esce la parolaccia. E, non, non succede quello che pensate, non c'è una bacchetta magica, oddio, c'è un bottone su Photoshop che ha la bacchetta magica, però quella è un'altra cosa, non, non fa miracoli, va animato, e per animare ci servono altri software, devi imparare a usarli questi software che sono anche più complessi di quelli della, gra della grafica, quanto è importante Vai. la gestione del tempo? Vai a leggerti un po' di cose su Frenzo Forlò, <ride> perché <ride> là ci sono un sacco di articoli oppure anche sul, sul canale, eh? proprio relativamente alla gestione del tempo. è fondamentale, fondamentale perché se non riesci a gestire il tuo tempo, eh, chiaramente non riesci poi a eh, essere puntuale magari nelle consegne, okay? ma non riesci nemmeno ad avere un po' di vita privata, insomma. Certo. Perché io immagino che, come anche io, no? all'inizio, io anche il weekend lavoravo fino alla, fino alla notte, perché? Perché il problema è che dicevo sì a tutti e quindi mi, mi, mi riempivo di commesse, no? Sì, sì. Oppure un'altra cosa che sbagliavo era il fatto di rispondere sempre al telefono a tutti? Eh, sì. sì. Adesso ho, ho deciso di avere degli orari, no? Dei momenti in cui lavoro, no? Come se fossi un chirurgo. Se sto operando non posso rispondere al telefono e fare anche il segretario, no? Certo. Guarda, il segreto, il segreto è tenersi larghi. Cioè, se tu sai che quel, per quel progetto ci metterai una settimana, ok, devi dire che ce ne metti tre perché devi superare l'aspettativa, no? Alle prime esperienze o quantomeno a, quando sei già avviato anche un minimo di competenza ce l'hai, tu riusciresti a dire personalmente sì a una, a una prova di design per testare le tue capacità che poi non venga remunerata? No, <ride> cioè, nel, sen vedi, vedi. No, nel, nel senso che... All'inizio l'ho fatto, eh, quando ho iniziato, okay. eh, ci sta, ci sta perché ti serve anche per capire che cosa vuol dire lavorare con un cliente, no? quindi capire eh, dagli errori che fai, dal feedback del cliente, no? ci sta che lo, che lo fai senza, senza guadagnare. Adesso non c'è bisogno perché magari può andare a vedere i, dei, i progetti che ho realizzato oppure di solito si arriva con un passaparola è perché qualcuno gli ha parlato bene, mm. quindi non c'è bisogno di dimostrare. Insomma, lo dimostri con i fatti, no? con quello che hai fatto anche in precedenza. Ti garantisco che pure tu, fra qualche anno, non avrai più tempo. <ride> Guarda, me lo sei bravo, che vita. Ah, vabbè, ti ringrazio, però, però mi sento ancora molto incompleto. No, dico, se vuoi un consiglio, no? che è un po' quello che sto facendo sul mio canale sì, personale. Direi YouTube, quello che vuoi, okay? lo sai. sì, sì. Io, co come sai, ho anche il mio canale, con il nome mio. Roberto Iadanza su YouTube. Eh, anche quello Beh. è un bel canale. Io da lì, ho, ho, cioè, da lì è partita la mia ricerca per, per renderlo ospite oggi <ride> a voi. Allora, non ci sono tantissimi video. Però, eh, come dire, però sono, sono, sono video dedicati al branding, che è una materia che, come abbiamo detto prima, mi appassiona tantissimo. E quello che il mio obiettivo è divulgare insomma quello che studio, quello che, eh, che scopro, insomma quelle che sono le mie analisi sul branding. Ti dico che eh, ho messo un video lì sul brand positioning. Sì, okay? sì, sì, sì. Mi sono arrivate tre richieste di preventivo. Eh, quindi questo ti fa capire no? che se tu parli di qualcosa che ti piace okay? eh, le persone che ti vedono percepiscono che tu eh, stai lì, che stai ci, ti metti in gioco, no? ci metti la faccia e parli di qualcosa che ti piace, insomma, di, di qualcosa di cui hai competenza. Io ci ho messo anni per capire qual è la mia direzione. Cioè io non, mm. non ho mai pensato di come dire, mettere al servizio le mie competenze per qualcun altro. Nel senso, quel qualcun altro è il cliente finale, ma non, non dire, per altro, una, sì. magari per un'agenzia. E poi cosa succede se magari quell'agenzia non ha più bisogno di te? Devi ripartire da zero ogni volta, capito? Certo. Invece tutto quello che costruisci da solo, poi te lo ritrovi. Come dire, è anche un po' fortunato, no? Perché non avendo noi spese, no? Immagina se sì. eh, se fossi stato un commerciante, magari dovevo comprare delle cose da rivendere, eccetera. Questa forma di freelance, questo tipo di lavoro indipendente, ti poteva far viaggiare... E se sì, avresti voluto vivere in molti posti in contemporanea o ti è andata bene come ti è andata e che stai ancora nel tuo amato paesino? Una volta mi ricordo che ho lavorato mentre ero in montagna, ero andato tipo a sciare a fare snowboard con degli amici, e siamo stati tipo tre giorni e, e ho lavorato anche lì. Cioè, quindi questa è una, una grandissima fortuna. Sì, sì. Non ti nascondo che se avessi mh, potuto, sicuramente avrei magari durante il periodo iniziale, no? universitario pure. Mi sarebbe piaciuto vivere un po' all'estero e magari iniziare anche a lavorare. Purtroppo non ho avuto, come dire, quel, quello stimolo quando ero più ragazzo. Eh, sai, magari spostarmi con la famiglia, insomma, poter lavorare in, in tanti posti del mondo, magari un mese qui, un mese lì. Però, insomma, questo lavoro non ti rende super ricco, quindi... Ci vado un attimino con i piedi di piombo. Certo. L'unica difficoltà, secondo me, più grande di essere freelance non è tanto il lavoro in sé, perché quello, quello se lo sai fare insomma, non è un grande problema, no? ma è la gestione del cliente. Quella è la parte più difficile. Eh, quindi no? magari la contrattazione, oppure i pagamenti, quindi devi diventare anche. Anche un pochino seg segretario di te stesso, <ride> cioè anche tutta una parte organizzativa, di gestione, forse quella è la parte un pochino più complessa secondo è me, vero. non il lavoro in sé. Il lavoro in sé, insomma, se ti piace, passano le ore e non ti stanchi mai. Come ti vedi tra 5-10 anni. Ok, questa è una bella domanda, bella domanda. Allora, a me piacerebbe molto insegnare, okay. quindi mi piacerebbe fare formazione, eh, mi piacerebbe fare consulenza, togliere magari una serie di cose, di attività che sono insomma, lunghe magari da gestire, oppure togliere, eh, come dire, clienti un pochino più piccolini, sai che alla fine il cliente piccolo, quello grande, più o meno l'impegno è lo stesso. Sì, sì, è vero, è vero. Eh, come dire, fare una scelta di, di qualità il no, principio di Pareto, no? 20-80 quindi lavorare su un 20% che può portare all'80% del risultato mi piacerebbe avere ancora più libertà qualche mese mi nasce un figlio quindi avere più tempo per la famiglia e, e riuscire ad avere più tempo più tempo per, per la famiglia insomma, per viaggiare, eccetera un giorno, magari potremo collaborare. Un giorno potremo vederci dal vivo. Chi lo sa, magari il prima magari, possibile. Magari. Poi tu sei anche vicino. Io due anni fa, se non sbaglio venne in Costiera ramo bellissima peraltro andatela a vedere ringrazio ancora per l'ospitata io spero veramente non finisca qui anche il nostro sentirci è stato veramente un piacere una delle migliori live vedi in quello che fai e che non sempre si nota la, a primo impatto a prima kit io devo... ringrazio mi piace questa cosa insomma mi fa molto molto felice ah, no, ma, ma si vede già da come presenti i video ecco io anche per quello ti ho contattato ringrazio ancora Roberto Iadanza andate a seguire su Freelance for Love lui il suo canale di brand design che è una cosa cioè personalmente le presenta benissimo poi la cam che c'ha tutto la qualità ragazzi solo qualità <ride> guardate guardate la mia che è dal Mac guardate la sua cioè va bene dai grazie ancora ragazzi ciao che ne trova niente Sabato abbiamo sempre qui in questo formato. Dovremmo avere questa dannata fotografa, dannata perché per averla, non vi dico, una mia cara amica da tanti anni, adesso lavora a Milano.